Buonasera a tutti. Questo sarà un intervento molto breve, mi è stato raccontato. Altri due interventi dopo di me e poi chiude. Beppe Questa è una sorpresa, la tiriamo fuori diciamo, quando sto un po' per, per terminare l'incontro. Io sono Gennaro Ferrillo, sono un animatore della rete di economia solidale e cortocircuito Flegreo e sono anche un attivista della campagna per l'agricoltura contadina. La nostra rete è una rete fatta da una quarantina di piccoli produttori della Campania, di tutta la Campania, e circa anche 200-300 soci consumatori, come li stiamo chiamando, coproduttori insieme a noi. Abbiamo un piccolo mercato contadino nell'area flegrea di, di Napoli. Niente, Facciamo parole chiare, insomma. diciamo subito alcune cose per dirvi poi dell'agricoltura contadina. Insomma. Il cibo, il cibo non, è, non è una merce, non può essere una merce. Il diritto alla vita è indiscutibile come sono indiscutibili anche il diritto all'accesso alle risorse naturali: l'acqua, la terra, l'aria, le piante, gli ecosistemi. Spero che non vogliate discutere insomma, questo diritto all'esistenza insomma no? che esiste in natura eppure insomma si parla di carenze, di scarsità e credo insomma la questione non è una questione di carenza di, di cibo è una questione di, di, di accesso alle risorse lo abbiamo anche detto prima ci sono eh, delle, delle tesi si dice che c'è un problema di scarsità di cibo io credo che sia una menzogna e, e, che, e che invece... Studi attendibili scientifici dimostrino che c'è cibo sufficiente, c'è cibo per 10 miliardi di persone nella produzione alimentare del mondo, noi ne siamo 6, quindi avanza pure insomma, sostanzialmente. Ci sono problematiche in qualche area del mondo, probabilmente sì, qualche area ha qualche, più di, ha qualche difficoltà, ma sono difficoltà anche superabili eh, pensate eh, ho, ho visto un film una volta che una, racconta una storia vera nel superamento di queste pro problematiche il film si chiama The Man Who the Desert Un solo uomo è storia vera insomma ferma il deserto quindi sono superabili anche alcune problematiche eh, di questo tipo insomma e, eh, niente quindi insomma il, abbiamo, abbiamo sentito anche prima da altri interventi nelle questioni di sostenibilità di questo modello economico ci sono le questioni dei cambiamenti climatici di cui avete parlato ma sono proprio le collegate all'insostenibilità di questo sistema che dovrebbe essere invertito e, di, rispetto a questo modello economico, produttivo, insostenibile diciamo due cose chiare proprio sull'agricoltura e il cibo il modello agroindustriale è un modello inefficiente è un modello inefficiente perché è causa di sprechi è un modello che distrugge la biodiversità con le monoculture è, è, è un modello che va eh, dalla, dalla perdita di biodiversità alla distruzione alla desertificazione, all'emissione dei gas serra, insomma è un, è un, è un modello che tende alla, alla, alla distruzione e possiamo dire che c'è quasi una sorta di, di guerra, di guerra alla terra e all'umanità, è una guerra che viene condotta dal dai padroni del mondo e dalle multinazionali. E questo, questo modello impedisce la riproduzione della vita e, e quindi mh, produce la sterilità, produce la, la desertificazione delle sementi, dei semi, della terra quindi è anche una guerra stumida come tutte le, le altre guerre. E a, a questo tipo di modello, a tipo di modello eh, agro, agroindustriale Uh, si contrappone un altro modello, il modello dell'agricoltura contadina. Eh, I piccoli produttori del mondo, i piccoli contadini, possono essere una risorsa in grado di salvare il futuro. Essere, intanto mh, si dice... Eh, la, la si tiene in scarsa considerazione questo modello, questo mondo, ma intanto eh, bisogna dire anche chiaramente che questo, questo modello, l'agricoltura contadina è quello che sfama il 70-80% dell'umanità, sostanzialmente. Un modello che mantiene gli ecosistemi, la biodiversità, la fertilità della terra. È un modello che è a bassi input chimici, meccanici, è un modello che ha ad alta intensità di manodopera, di saperi, di conoscenze locali. Quindi è una risorsa, è una risorsa preziosa per questa idea di superare l'insostenibilità e salvare il futuro. E, e su questo dobbiamo agire noi. E' a questo punto che entriamo in gioco noi. Entriamo in gioco noi, noi, noi che siamo qua, eh? non noi altri, noi astratti. Noi, noi qui che dobbiamo compiere una serie di azioni e dobbiamo farlo in maniera fortemente responsabile. Eh, il 19 agosto 2014, l'Earth Overshooting Day il giorno in cui il fabbisogno mondiale delle risorse cede la capacità rigenerativa, questo giorno indietreggia ogni anno meno, ogni anno un, giorno, un paio di giorni in meno, significa che ci sono sempre meno riserve insomma, per la riproduzione della vita. Quindi l'esigenza di agire adesso di agire, è forte. E che cosa dobbiamo fare noi? Che cosa possiamo fare noi? Ho pensato due cose in modo fondamentale possiamo fare noi. Intanto dobbiamo chiederci alcune cose e agire in un certo modo. Intanto dobbiamo chiederci cosa c'è nel nostro piatto. E qual è il cibo, nel cibo che è nel nostro piatto? Dobbiamo chiederci qual è il processo produttivo che ha determinato quel cibo. In, nel senso di chiederci do, quali materie prime, il produttivo inteso nel, in tutti i suoi passaggi, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione, dobbiamo chiederci che impatti ecologici dietro quel cibo ci sono stati, in termini di fertilità del suolo, conservazione delle varietà che impatti sociali, che impatti sul, sui diritti, sul, sui salari dei lavoratori che hanno lavorato dietro, dietro questo cibo prodotto che sta nel nostro piatto. Farci delle domande, interrogarci, andare a fondo sulla conoscenza. E, e questa è una del, delle azioni che facciamo con il consumo critico, con il quotidiano responsabile, con la costruzione di cooperazioni tra produttori e consumatori con le, con le filiere agroalimentari sostenibili eh, di cui noi siamo anche nelle nostre reti portatori promotori di questi progetti eh, costruire fortemente un'alleanza tra città e campagne e, e questo diciamo, lo dobbiamo fare con dei progetti, con delle idee, con la capacità di azione di questi mondi. Altre cose che dobbiamo chiederci, dobbiamo chiederci le differenze, no? interrogarci sulle diversità, differenze che ci sono tra i cibi e, le, e i prodotti che ci vengono proposti. Ad esempio, che, che in, tra, tra due arance, no? che, ti, che differenza c'è? Qua, quanto va eh, nella... nella costruzione della filiera del valore che produce queste arance, quanto va al produttore, quanto va ai vari intermediari intesi come produzione, distribuzione, commercializzazione, chiediamoci queste cose, magari verrà fuori che ci sono delle differenze tra queste due arance, magari un'arancia della grande distribuzione organizzata e un'arancia invece che viene dalla vendita diretta, dai mercati contadini, dai gruppi di acquisto solidale, da quei progetti di filiera agroalimentare sostenibile di cui vi dicevo prima, sostanzialmente, e capiremo anche lì alcune cose e saremo in grado poi di agire. Altre cose che dobbiamo fare, che possiamo fare, eh, cioè che dovete fare, che noi facciamo, spero che fare, anche voi insomma, eccetera, e dobbiamo fare un, una sorta di pressione forte una pressione politica verso un'azione un di lobbying verso le istituzioni, azione di lobbying culturale, istituzionale, politica, per fare in modo che le politiche le governance in mano ai padroni, in mano alle multinazionali, cambino sostanzialmente, si riesca a modificare in la politica agricola comunitaria in termini europei, i piani di sviluppo rurale, come si è detto prima, a livello eh, regionale e nazionale, insomma essere in grado di modificare le norme nazionali, regionali e locali che riguardano l'agricoltura e l'agroalimentare. L'importante che dovevo dirvi, assolutamente sono stato chiamato per questo, quindi non posso tagliare questa parte qua e che da alcuni anni a questa parte, 4-5 anni, è nata una campagna in Italia, che si chiama la campagna per l'agricoltura contadina, che unisce varie reti di contadini, di cittadini, di organizzazioni, di volontari, che stanno premendo perché si porti avanti, innanzitutto si faccia riconoscere giuridicamente e culturalmente la figura del contadino. E poi si porti avanti, stiamo proponendo una proposta di legge che intervenendo prima sulla, sulla definizione giuridica di questa figura, di questo soggetto sociale e, e quindi riconoscendone eh, aspetti fondamentali come le, la dimensione, le caratteristiche, nuovi modelli di certificazione con cui possiamo riconoscere questa figura, è stata anche da, questa proposta è stata anche da poco tempo presentata in, in Parlamento, alcuni, consegnandola da alcuni parlamentari, con questa legge appunto, di, di dare questo giusto riconoscimento a queste figure che a mio modesto avviso, come vi dicevo anche prima rispetto alla contrapposizione tra modelli insostenibili o meno, sono, le, sono quei soggetti che possono darci una speranza per il futuro possibile. Ho tagliato quanto più potevo e vi ringrazio.